Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato Ambrosi.it corso introduttivo uh, ad after Effects. Seconda, secondo video in realtà è un video di presentazione anche questo le lezioni cominceranno nel prossimo video tutorial ma noi quello che vogliamo capire adesso è che cosa possiamo aspettarci da after effect cosa possiamo realizzare con after Effects, che cosa possiamo fare e che cosa non possiamo fare con after Effects. iniziamo subito da quello che possiamo fare con after effect after è un software che serve per creare eh, tantissime cose. Motion Graphics, ad esempio. Guardate questa sigla, sigla di un famoso telefilm dell'inizio degli anni 2000, metà anni 2000, chiamato Fringe. Quello che vedete è una sigla realizzata completamente in After Effects, da un guru di After Effects, che è Andrew Kramer, eh, fondatore del sito videocopilot.net. Lo rivediamo. Quello che state vedendo è realizzato completamente utilizzando After Effect. Quindi quello che possiamo realizzare in After sostanzialmente sono sigle, eh, titoli animati, tutto quello che eh, può essere animato, sicuramente può essere animato in After Effect, ma non solo. Si limitasse solo a questo, potremmo quasi dire è eh, limitativa come cosa. Invece no, After Effect può fare molto altro. Possiamo fare compositing. Cos'è il compositing? Il compositing in After Effect è l'arte di prendere elementi che eh, di per sé sono separati, metterli tutti insieme e creare cose praticamente nuove. Si usa tantissimo il compositing nel cinema, nelle serie televisive, anche nei videogiochi per, per certi versi. E, e Quello che state vedendo è un po' un esempio di compositing. Tanti elementi separati messi tutti insieme per creare una nuova, una nuova immagine. Quando guardate un film, beh, spesso e volentieri c'è tanto compositing, specie i film di fantascienza. O i, film, o i film fantastici. Quando vedete creature fantastiche come questo cavallo che fanno cose inumane, eh, o meglio umane forse, meglio dire, ecco sicuramente c'è un gran lavoro di grafica e di computer grafica e di compositing. Ma non solo, con After Effects ovviamente è possibile fare tanto altro, è possibile realizzare effetti speciali e nel cinema e nella televisione si usano sempre di più e un buon effetto speciale è quando... C'è, ma non si vede. In questo caso si vede benissimo, chiaramente, ma è semplicemente un esempio. Quello che state vedendo è realizzato completamente in After Effects. Una persona che prende una... appare dal nulla, crea un disegno olografico praticamente così dal nulla. E, e come si realizza tutto questo? Si, si realizza utilizzando diverse tecniche e questo questo chiaramente questo video è molto avanzato noi non arriveremo a fare questo in questa prima parte del corso però per darvi un'idea eh, questo video è stato realizzato chiaramente catturando le informazioni dei movimenti della macchina da presa eh, eh, eliminando la persona ovviamente perché non deve esserci altrimenti non può apparire dal nulla creando effetti oleografici olografici dal, dal nulla con effetti particellari in questo caso e eh, allora molto di fantasia perché poi lo scopo eh, di chi eh, crea eh, questi, questi video è dare sfogo alla propria fantasia, un, un, non ci sono regole. Il problema di fare un corso After Effect è che purtroppo eh, si possono imparare le tecniche base, quello sicuramente, ma poi la gran parte del lavoro è totalmente affidata al, all'individuo, al singolo che lavora. Eh, al computer, la fantasia è quello di cui avete bisogno per fare questo, questo mestiere, ovviamente. Eh, questo è quello che faremo, nel prossimo video tutorial inizieremo a vedere come funzionano i progetti in After Effects, parleremo eh, di come funziona l'interfaccia di After Effects e piano piano entreremo sempre di più all'interno di questo meraviglioso mondo che è la grafica, la computer grafica e Adobe After Effects in particolare. Al prossimo video tutorial eh, vi ricordo www.fabbiambrosi.it, sito dove troverete l'elenco eh, di tutti i tutorial dedicati ad After Effects di questo corso, iscrivetevi a questo canale YouTube, se vi fa piacere cercatemi su Facebook, cercate la pagina Fabio Ambrosi, seguitemi e ci terremo in contatto anche per altre grandi novità. Al prossimo tutorial, ciao!